Buongiorno e benvenuti al quotidiano appuntamento con l'informazione con i temi del fisco e del lavoro. IF News, la striscia informativa delle 13.30. Oggi è il 6 aprile, andiamo a dare un'occhiata alle principali notizie della giornata su informazione fiscale sulle principali pagine dei quotidiani nazionali e eh, partiamo subito dal cashback fiscale, cos'è e come potrebbe funzionare il pagamento diretto delle detrazioni si passa poi alla certificazione unica IMSS 2022 disponibile online in ritardo arrivano le istruzioni per ottenere appunto la CU e poi le entrate tributarie 2022 con i dati MEF di gennaio e febbraio e 79 miliardi di euro nel primo bimestre e l'ultima notizia sulle pagine di informazione fiscale riguarda la detrazione per le spese veterinarie con il limite più alto nel modello 730 2022 e le istruzioni da seguire. Infine, uno sguardo alla pagina dedicata all'economia dal Corriere.it. Partiamo subito dal cashback fiscale. Cos'è e come potrebbe funzionare il pagamento diretto delle detrazioni? L'articolo è di Anna Maria D'Andrea. Sul cashback fiscale che entra tra le novità previste dalla legge delega in materia di riforma del fisco all'esame della Commissione Finanze della Camera Cos'è e come potrebbe funzionare e quali le spese interessate dalla nuova modalità di pagamento delle detrazioni? L'articolo fa il punto sulle ultime novità che sono parte delle modifiche proposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze al disegno di legge delega in materia di riforma fiscale, attualmente all'esame della commissione finanze della camera la proposta di cui si parla da alcuni mesi prevede il pagamento diretto delle detrazioni fiscali spettanti in relazione alle spese sostenute il cashback prenderebbe quindi il posto del rimborso IRPEF riconosciuto dopo aver presentato la dichiarazione dei redditi e eh, su questo nell'articolo ci sono i dettagli della proposta che deve essere ovviamente ancora approvata e terminare l'iter parlamentare Proseguiamo con la CU IMS 2022 disponibile online. In ritardo arrivano le istruzioni per ottenere la certificazione unica. L'articolo è di Rosi Delia e fa il punto sulla CU IMS 2022. L'Istituto in qualità di sostituto d'imposta ha reso disponibile entro la scadenza del 16 marzo la certificazione unica a tutti coloro che hanno percepito a diverso titolo redditi nel corso del 2021, ad esempio i pensionati. Ma le istruzioni per ottenere online e non solo il documento utile per la dichiarazione dei redditi sono arrivate solo il 5 aprile, quindi in netto ritardo. A fare il punto su questo tema è l'articolo in questione. Si passa poi alle entrate tributarie 2022 con i dati MEF di gennaio e febbraio. 79 miliardi di euro nel primo bimestre sono stati comunicati dal MEF i dati relativi ai mesi di gennaio-febbraio e 2022 che sono stati diffusi con il comunicato stampa numero 68 del 5 aprile 2022 che mostra un aumento di oltre 12 miliardi nel complesso, le eh, entrate statali ammontano a 79 miliardi di euro e la crescita rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente in termini percentuali è del 16,8%. Proseguiamo la rassegna stampa con la detrazione spese veterinarie con il limite più alto nel modello 730 2022. Le istruzioni da seguire fa il punto Rosi Delia sulla detrazione spese veterinarie nel modello 730 2022. Debutta il limite più alto per lo sconto IRPEF accessibile solo con pagamento tracciabile. Per beneficiarne è necessario superare la franchigia di eh, 129,11 euro le istruzioni da seguire sono all'interno dell'articolo che per quanto riguarda la detrazione delle spese veterinarie nel prossimo modello 730 tra le regole canoniche e novità debutta il limite più alto di 550 euro ma è sempre necessario superare la franchigia di 129,11 euro per poter accedere allo sconto IRPEF altro requisito fondamentale per beneficiare appunto dell'agevolazione è aver effettuato il pagamento delle cure per i propri animali domestici con un mezzo tracciabile. Fanno eccezione solo gli acquisti di farmaci e le prestazioni che rientrano nell'ambito del servizio sanitario nazionale. Ci spostiamo sul Corriere.it, in particolare sulla pagina dedicata all'economia, che in apertura ha un articolo sulla riforma del fisco, flat tax, cashback e taglio IRAP. Il nuovo testo della legge delega con la modifica del MEF. E poi energia elettrica, gli extra profitti dei produttori, 8,6 miliardi nel 2021 per quanto riguarda l'energia. E l'articolo che vi segnaliamo quest'oggi, mutuo under 36, perché le banche ora potrebbero concederne di meno. È eh? di Diana Cavalcoli fa il punto su questa misura che eh, favorisce l'acquisto delle abitazioni da parte di giovani under 36, che è stata prevista dal decreto sostegni eh, bis e eh, che a causa dello scenario internazionale della guerra, dell'inflazione, potrebbe eh, venir meno o quantomeno potrebbe essere ridotta la possibilità per gli under 36 di ricorrere a questa misura, anche in virtù delle regole che sono previste dal fondo CONSAP che copre fino all'80% del mutuo in questione. I dettagli ovviamente sono all'interno dell'articolo, per questo e altri contenuti vi invitiamo ad abbonarvi al Corriere.it